Andrea siamo finalmente giunti al confronto tra le Infinity Run 3 e le Invisible 2 che abbiamo utilizzato nelle settimane scorse. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Ciao a tutti, intanto queste sono tutte e due nere. <ride> E, e non posso neanche usarle per andare in giro a camminare in Sicilia perché le ho comunque cominciate tutte e due Anzi il 26 luglio, avete che fai uscire il video, la sera corro No, niente, le ho provate, le ho testate abbastanza 200 km ero arrivato con le Invincible, ne ho fatti altri 100-120 Le, le Infiniti sono arrivate anche loro sui 200 km circa Sto facendo una paccata di chilometri in questo periodo e devo dire che sono delle scarpe azzeccatissime perché comunque mi aiutano non a recuperare ma non a sentire i doloretti muscolari che, che mi verrebbero. E come al solito il nostro confronto è abbastanza empirico e partirei ovviamente dalla tomaia. Quale delle due tomaie ti è piaciuta di più? Porca Eva, allora sono molto simili anche le tomaie, però ti devo dire che sali e scendi e compagnia bella mi ha dato ancora un po' di fastidio sul dorso del piede la, la Invincible. Anche a camminare, roba che mi devo fermare per, per allargarla largar, un attimino perché mi dava un po' di fastidio. Solo il destro non ho capito perché. La, la tomaia invece della la Infinity buona. Eh, hanno alzato ancora, eh, come dicevamo prima, la linguetta, non, non si è ancora strappata, non credo che si strappi devo dire che avvolge bene il piede e non mi ha dato quel problema che mi ha dato la, la invisible invece a livello di bloccaggio del piede soprattutto nella parte posteriore come hai visto le due scarpe e cosa ne pensi? se parliamo di, di tomaia in sé mi sono piaciute tutte e due nel senso che tenevano il piede bene eh, il bloccaggio era buono in tutte e due se poi dobbiamo parlare di stabilità ma credo che sulla la prossima domanda allora dopo devo fare la la disamina ovviamente questa è la prossima domanda dal tuo punto di vista sono secondo te tutte e due scarpe stabili oppure qual è tra le due quella più stabile sono andato due giorni a reale a correre mi è capitato di fare dei pezzettini mezzo trail eh, di corsa lenta e delle camminate in corsa lenta avevo portato le Invincible perché ho detto devo correre una paccata di chilometri Comunque sono più riposanti, beh, ti devo dire che tante volte sentivo proprio come se non ci fosse la scarpa cioè scappava proprio via, quindi molto molto instabile su dei terreni sconnessi. Mentre la, la Infinity non ha questo problema, è molto molto più stabile sullo sconnesso. Sul piano invece avevamo detto che erano molto, sta, molto stabili tutte e due, quindi diciamo che magari forse nelle curve secche è ancora più stabile la Infinity, in generale però sono molto stabili tutte e due, mentre su, sullo sconnesso è davvero imbarazzante la Invincible. Secondo me dipende comunque molto anche dal battistrada che quello dell'Infinity è davvero eccezionale. Guarda non intendevo proprio lo scivolare perché lo scivolare cioè il battistrada in sé hanno tenuto tutte e due anzi quelle specie di chiodini che hanno le Invincible, secondo me fanno un bel grip anche loro è ovvio che quello della dell'Infinity anche lui è bella presa al terreno ti parlavo proprio di stabilità quasi che la scarpa andasse via e il piede rimanesse lì però sulla strada diciamo una, una corsa normale di un giorno normale non a 38 gradi comunque sicuramente entrambe sono abbastanza stabili sì sì no no per quello è migliorata molto la, la invincible eh, anche nelle curve comunque non sembra di stare su un gommone invece Andrea a livello di eh, intersuola ossia la parte centrale il cuore della scarpa Cosa ne pensi delle due intersuole, ZoomX e React e, secondo te, quale delle due, tra vince? Uh, beh, è una lotta impari questa. Uh, vabbè, parto da dirti che lo ZoomX vince a mani basse vinci a mani bassi perché comunque è stra-reattivissimo e molto molto molto molto ammortizzante quindi eh, è la, la mescola che davvero ti fa riposare il piede quando vuoi spingere la scarpa la spingi senza accorgerti invece il REACT è comunque rispetto alla, allo ZoomX molto più duro eh, è comunque ammortizzante e protettivo però sono due mescole molto diverse una che ti fa sentire più il terreno che è la RACT, e l'altra invece che, che ti fa correre sul gommone che è la, lo Zumi. E invece secondo te Andrea, a livello di durata, stiamo parlando comunque di due scarpe molto durevoli, premium. Cosa ne pensi e quale suggeriresti a chi in effetti avesse bisogno di utilizzare una sola scarpa e magari portarla? Per, per un periodo più lungo. Un po' mi lascio condizionare perché comunque le, le mescole tipo lo Zumix da quanto ne sappiamo dicono che siano quasi infinite e in effetti mi dà l'idea di, di scaricarsi di meno, poi c'è molta più gomma e molto più materiale e comunque molto più morbido quindi secondo me dura, dura di più rispetto, di, di, rispetto al React. Conta che però sono, come detto detto prima, sono due scarpe molto molto durevoli quindi gli 800 km sicuro, secondo me è un po' anche di più l'Infinity ma la Invincible secondo me qualche matto la può portare anche a 1200-1400 invece a livello di spazio nell'avampiede come l'hai vista, viste sono entrambe spaziose oppure invece eh, suggerisci di prendere mezzo numero in più per una delle due? Allora la misura direi la stessa sicuramente più spaziosa nell'avampiede della Invincible ti conto che ce l'ho ho tutti e due i piedi eh, la Infinity è un attimino più schiacciata dal davanti ma mentre corri non lo senti quasi A livello di flessibilità della scarpa come l'hai viste e secondo te quale delle due è più flessibile? Faccio la prova adesso guarda stacco la la Invincible piego hai visto? No, come ritorna? Oh. E adesso provo con la infinity e via. Ecco, vedi, è più comunque è più dura la. Beh, conta che qua, questo pezzettino qua di plastica e questo pezzo qua di gomma è molto molto più duro. E non fa piegare la scarpa lì. Però ti dico, è strano da spiegare, un po' come la storia del drop, la flessibilità per assurdo non, non mi crea neanche, cioè. Che sia più o meno flessibile non è un grosso problema su questa scarpa, parliamo di reattività comunque, di, di ammortizzazione della scarpa che mi piacciono, la flessibilità non, non mi crea grossi problemi. Invece Andrea, a livello di scelta per il podista amatore, quale delle due raccomanderesti e per quale tipologia di podista amatore le raccomanderesti? Mi fai una domanda, devo fare il politically correct o posso andare giù diretto? Vai, vai. Vado giù diretto, io consiglierei sempre la Invincible perché comunque la scarpa. Eh, a me piace tantissimo: morbida, reattiva, riposante, scattante, ce l'ha tutte lei, quindi davvero. Secondo me la migliore scarpa sul mercato, niente, il suo sporco lavoro come scarpa da lento lo fa, ti dirò che mi sa che me la porto come scarpa all'around in, in Sicilia. Chiaramente se fossi stato un pronatore probabilmente il tuo giudizio sarebbe comunque cambiato. Sì, bravo, se fossi un pronatore eh, la danno anche nelle scarpe stabili, però in effetti non hanno un un inserto antipronazione diciamo che la stabilità in sé di tutta la scarpa la rende antipronazione anti però sì, in effetti se fossi eh, pronatore andrei su quella va bene, grazie Andrea purtroppo non siamo riusciti a fare il test in pista della velocità, anche perché altrimenti avremmo avuto qualche problema di insolazione comunque lo faremo nei prossimi giorni grazie, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima in pista non li ho fatti i test però in giro per i cavoli in strada li ho fatti Ah ti devo dire, e eh, ce lo aggiungi prima, dopo alla fine, eh, la Invincible ho provata anche a fare una cronoscalata, mi sono trovato da Dio perché comunque eh, ti accompagnava diciamo. Avevo fatto a Santa Rosalia Palermo la salita con, con le vapor e devo dire che andavano, eh, anche le Invincible per assurdo stancano ancora di meno e ti aiutano a fare la salita. Quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso. Quindi è scarpa la cronoscalata. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running. E ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!